Informazione fiscale con il direttore dell'Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini, oggi si parla di politiche per lo sviluppo del Paese, quali sono oggi le politiche fiscali necessarie per lo sviluppo del Paese? Sicuramente il fisco rappresenta può rappresentare una leva di sviluppo, certamente è in questo momento avvolto un freno per lo sviluppo dell'economia e quindi la riforma che è alle porte, stagioni, questa nuova una legislatura di rivisitazione e profonda riforma, ci si augura della struttura dell'architettura fiscale di questo paese, eh, dovrebbe portare a un maggior eh, aiuto eh, nella, agli investimenti, maggior attrattività del paese, maggior sicurezza per i cittadini e per chi vuole fare impresa in questo nostro paese. Una grande opportunità da cogliere quindi? È un'opportunità che il paese insegue da molti anni, speriamo sia molto buone,